Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un altro vlog e routine. Oggi devo uscire di nuovo a fare delle compere perché mi servono delle cose, perché lavoro come operaio, ma ho cambiato lavoro e quindi mi servono delle cose. Vi farò vedere che cosa e vi porterò anche a fare un po' di routine, la mia routine, quello che faccio normalmente. Scusatemi tanto le mie condizioni ma mi sono appena svegliato <ride> Però non preoccupatevi che mi do una sistemata E noi ci vediamo a tra poco con la colazione Ciao! Eccoci ragazzi, il mio aspetto è un po' migliorato Scusate per l'illuminazione ma non c'è luce qua purtroppo E ora sono a fare colazione Come dovete vedere, mangio questi qua Ecco qui non so se si riesce bene a vedere ma sono balconi sono dei piccoli insomma, snack insomma, che utilizzo per colazione la mia giornata comincia sempre con una sana colazione sana per modo di dire perché non posso definire sana però è sempre così oggi faccio così perché essendo un giorno di festa visto che poi insomma, è anche Halloween Sgarro un po', io nei giorni di festa solit solitamente sgarro, ma non sgarro sempre, sgarro ogni tanto, se no la mia colazione parte sempre con tre noci, perché faccio anche palestra, quindi, quindi assumo proteine durante la giornata facendo quattro pasti. Però ora andiamo a fare colazione. ecco qui 1 2 ovviamente sono aperti ragazzi 3 4 e 5 però questo qui è ancora intero ecco ragazzi abbiamo sono, finito meglio ho finito io il mia ragazza sta ancora da rumore sta ancora aprendo i suoi i suoi sono, balconi e intanto insomma la mia colazione è finita ma non preoccupatevi insomma, che la mia routine ve la farò vedere ovviamente dopo andrò a fare un po', eh, un po di compere alla DJ però la mia routine non è normalmente così <ride> la mia routine è normale dopo la colazione è quando non lavoro è mettermi a scrivere oppure a sistemare camera mia di più scrivere perché come vi ho accennato nel primo video sono uno scrittore esordiente emergente meglio dire e quindi scrivo nella speranza che possa diventare un lavoro quindi di solito scrivo però oggi invece farò un po' di un po' insomma di shopping ovviamente prima di fare questo soltanto oggi mi metterò a editare un po' di video visto che ne faccio un po' poi insomma li, li edito ma soltanto perché oggi visto che c'è la mia ragazza che deve eh, studiare e deve parlare a voce alta. Io non riesco a concentrarmi nello scrivere, non posso lasciarla da sola, quindi mi metto vicino a lei a editare i miei video. Quindi oggi quella parte lì non ve la farò vedere. però Ovviamente, quando andremo alla Dijeo, vi farò delle riprese e mh, vi porterò a fare un, un piccolo tour nei negozi dove andremo. Ciao ragazzi, eccoci qua. Siamo arrivati alla Dijeo. Spero adesso se, se cercherò un po' di urlare, ma c'è un casino della Madonna visto che oggi è festa e. 31 ottobre quindi voi il video lo vedete comunque più tardi forse non parlerò tanto però cercherò comunque di alzare anche l'audio nell'editing ciao a tutti ragazzi eccomi di nuovo qua vi chiedo scusa se purtroppo non sono riuscito a farvi a portarvi con me finché facevo il, il giro ma purtroppo è Halloween e era pieno di gente alla DJo e infatti un casino che vi dico la verità, facevo fatica persino io a muovermi quindi vi chiedo scusa ma non sono riuscito a portarvi con me non so se detto comunque ho comprato la cosa che mi serviva per il lavoro però se volete veramente vederla andate a seguirmi sul canale di Instagram vi lascio il link in descrizione ma non è finita qui ragazzi ho comprato un'altra cosa che mi sarà molto utile per i video qua su YouTube in futuro volete sapere che cosa porterò? Non ve lo dico qui però ve lo dirò in un prossimo video ragazzi perché come ho segnato io farò anche unboxing sul mio canale quindi se volete ragazzi sapere che cos'è andate a seguire tutti i miei video e non dimenticatevi di lasciare un bel like iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessuna notifica